Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Halo Infinite. Siamo nel multiplayer, io ho un bellissimo cappello di Natale e possiamo iniziare questa partita perché sì, a volte ritornano. Vi ricordo che io facevo video su Halo Infinite, ho continuato a giochicchiarlo ogni tanto ed ora siamo in pieno aggiornamento invernale, il winter update come vedete lì in alto a destra. Detto ciò quindi direi di iniziare subito la partita senza ulteriori indugi, massacro sociale, vai! Ed eccoci qui, pronti, massacro Io nel frattempo, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel like al video Di commentare facendomi sapere se anche voi giocate ad Halo Infinite O magari ci avete giocato e l'avete abbandonato Chissà, magari potete tornarci anche voi Io sono fierissimo con quel mio cappellino di Natale E andiamo Uh, ma è... Ah, ma... Ah, attenzione Perché non lo sparano loro? Che modalità è questa? Massacre sociale non l'ho mai giocato Intanto qualcuno si è unito E Anzi 3-4-3 abbandonato Ma 3-4-3 sono dei bot ragazzi come voi sappiate Si tratta di bot Ah tra l'altro abbiamo un rampino eh Ricordiamoci che abbiamo un rampino Vediamo un po' cosa si riesce a fare Ma io vedevo i nemici che sparavano È normale? Epa Perfetto. Uhuh, bene ragazzi, continuiamo così, continuiamo così. Doppio uccisione. No, che è il guerriero con la lama che li sta massacrando? Ora non c'è più. Nemmeno lui. Doppio uccisione ragazzi, troppo forte, troppo forte. Scappa, scappa ora. Con calma eh. Noi dobbiamo sempre arrivare dopo e fare gli aguzzini qui. Modo ragazzi, come l'ho fregato questo. Come l'ho fregato? Vedete ho usato il rampino. Il rampi rampino, no. Abbiamo anche le granate al. Uh, abbiamo anche le granate al plasma. Interessante, eh? Quello? Beh, ragazzi, ma stanno bene questi. Cioè, mi corrono addosso. A caso. Allora, continuiamo, continuiamo. Vediamo un po'. eh Oh, oh, oh, guardali qui, guardali qui. No, sto di prenderlo. No, via. Troppi, troppi, troppi, troppi, troppi. Via, quando sono in così tanti, ragazzi. No, ha laggato. Ma avete visto che ha laggato? Peccato. Oh, ero 8-0, eh. <ride> ero 8-0, niente male. Niente ma ho cercato di attaccare una granata al plasma, ma non ce l'ho fatta, purtroppo. Ok, buono, questo è morto. Vero, anche 3 contro 1, eh. Ho fatto il massimo, ho comunque preso una kill. Perché non è per niente male. Uh, quasi. Eh, mi spiace, caro. Hai mancato il colpo. Hai proprio mancato il colpo. Tiriamo ogni tanto qualche granata al plasma, che magari... Pecchiamo qualcuno, eh? Ecco tipo lui. Nooo! Stavolta ho fatto io la... la pirlata. Oh, comunque stiamo andando molto bene, eh? Oddio, molto bene. Comunque è in parità la partita. Io, sto... io e un altro nostro compagno stiamo andando bene. Gli altri due stanno... sono carne da macello, praticamente. Guarda di là, guarda di là. Perfetto, grande. Crepa. Vole. Ottimo così. Ah, che botta. Guardate cosa faccio ora. <ride> ups, ups. Qualcuno è saltato in aria. Oddio. Cacchio, me lo sono trovato dietro, non me l'ero manco visto. <ride> però è stato bello quello, vero? Boom, in aria e via. Prendete sempre quei botolotti quando li trovate, eh. Sono davvero top. Eppa. No, peccato, è riuscito a riprendersi prima di me. Non so bene come abbia fatto, però l'ho fatto. Intanto però mi sono preso un assist, quindi niente male. Guardali là, guardili là. Madonna ragazzi. Dai! Crepa, buono. <ride> mi sono ripreso anche delle granate. Uh. Attenzione, eh! È andato di qua lui. Ha battuto i loro scudi. Brandi. Crepa. Come? ha fatto? Scusatemi. Qui c'è stato un altro po' di lag, mi sa, eh. Non è possibile che lui mi abbia ucciso. Forse mi ha ucciso qualcuno dietro? Forse mi ha ucciso qualcuno dietro, eh. Crepa. No, qua invece non sono riuscito a ucciderlo io. Però ho ucciso qualcuno dalla tomba con la granata. Buono. O quello lì sta facendo il macello, comunque. Ammazzatelo, per favore, grazie. Ok, proseguiamo. Vediamo un po', eh. Vediamo mm. un attimo da qua. Dobbiamo riuscire a prenderne qualcuno di sorpresa, eh, con il rampino magari da dietro. Vediamo se riusciamo da sopra anche. Eccoli là tutti. Non sei più in testa. Ah, godo. Che alla Oddio, l'ho mancato. Attiva il... ah, ah, godo. Grandissimo alleato. Cosa stiamo facendo noi qui? A parte i gioppini. Eh, dove volevi andare te? No, qualcuno mi ha attaccato una granata al plasma. Peccato. Guarda, guardi come arrivano granate qui. Ma si può? Grandissimo! Epa, perfetto. Eh, pensava di attaccarmela. Dietro. No, Mi ho mancato. Dai, però quel, quel mio compagno gli mi fa proprio cagare, eh. Uno è pure uscito. Uno è proprio uscito, ha detto basta. Mi sono cagato il cazzo di morire. No, abbiamo perso. Peccato. Peccato. Oh, Comunque io me la sono cavata bene. È eh. 18-8. Non è andata per niente male. Hanno vinto i Cobra, ok, ragazzi. Bene, quindi, anche questa partita è finita. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo che potete scrivere il vostro nome nei commenti. La vostra gamer tag su, uh, credo sia crossplay, tranquillamente. Tra Steam e uh, app del game pass. Io lo sto giocando dall'app del game pass su PC. E anche da Xbox, credo ci sia proprio il cosplay, il crossplay si possa giocare tranquillamente. Quindi scrivete pure il vostro nome nei commenti, lasciate un bel mi piace e potremo giocare insieme, specialmente se lo porterò live Halo Infinite qui su YouTube. Io vi ringrazio quindi per aver seguito questo video e vi rimando ad un prossimo video. Ciao a tutti! Questa chiusura un po' alla Kalelme è uscita.